Salve a tutte e tutti care amiche ed amici qui ancora una volta il vostro Saint Chan che vi saluta e benvenuti in un altro mio episodio e ascoltavo oggi nel telegiornale c'è questa epidemia di ebola che ancora dicono che la tengono sotto controllo però gli sta sfuggendo però non sanno bene i governi dell'africa non hanno mai fatto nulla per arginare la malattia e adesso cercano di correre ai ripari quando ormai è troppo tardi ma i governi degli stati del Mediterraneo in particolare Italia che stanno facendo al rispetto perché l'afflusso di immigrati provenienti dalle regioni colpite dall'ebola è molto alto qualche migliaio al giorno e fra di loro ci può essere un contagiato uno soltanto che salga in un barcone ammalato e contagia tutti gli altri basta uno starnuto noi in Italia che grado di eh, diciamo provvedimenti che grado di sicurezza abbiamo per arginare in tempo un focolare infettivo di ebola perché non si sopravvive a quella malattia È peggio del dengue che tanto hanno anche eh, allarmato la popolazione del mondo con la, il raffreddore eh, a aviario o porcino che poi si è scoperto che è stato tutta una storia per vendere più tamiflu e che si è reputato ineffettivo per debellare la malattia allora che invece del dengue che può realmente cagionare dei morti eh, nessuno ne parla nel telegiornale è quasi trattato marginalmente il tema del, dell'ebola dell quando addirittura eh, l'influenza a è ancora un bau bau uno spauracchio eh, per molti eh, perché non si parla de, dell'ebola quindi io vorrei sapere il nostro sistema sanitario nazionale se sta in allerta e se veramente Può far fronte a un'improvvisa pandemia di questa malattia perché sembra che eh, molte persone che per vari problemi immigrano nel nostro paese non hanno la possibilità di essere assistiti e curati convenientemente, eh, già delle malattie normali. Immaginiamoci dell'Ebola, che poi l'Italia sta nel mezzo del Mediterraneo africa sta a un tiro di schioppo quindi qualsiasi cosa succede in africa subito viene in europa attraverso l'italia e certo e eh, quindi in questo dobbiamo anche ricevere assistenza comunitaria da parte della comunità europea soli non possiamo fare fronte manco a l'ebola eh, perché è una cosa continentale poi eh, altre cose che ho sentito passano per tutti gli inciucci della politica italiana grillo non grillo renzi non renzi si fa lo stupido e lo stupido è un dritto sempre le vecchie cose nuove vecchie cose che si rispolverano all'occorrenza e diventano nuove mm. non so poi ho visto dei video che spiegavano come avere successo in youtube beh sono dei buoni consigli ma io vedo che a me la gente mi segue anche se faccio tutto il contrario parlo lento prendo molte pause eh, non faccio tagli non faccio edizione anche da youtube mi hanno dato dei consigli di fare tagli di, di, di filmarmi in vari piani o, o scene, eh, però, vabbè, ma tanto a che serve, potrei filmarmi anche con un dis secondo dispositivo e poi fare l'assemblaggio delle immagini, ma tanto per dire quello che dico, eh, anche se faccio una miscela di primi piani, secondi piani, antipiani. Non cambia nulla io parlo sempre come parlo dico le cose che dico e se voi mi ascoltate è perché vi piace ascoltarmi eh, non ho bisogno di fare ogni tanto qualche zoom qualche cosa qualche panoramica qualche eh, filmazione con un'altra camera per, per fare un mixaggio di immagini tanto io vedo che la gente mi segue eh, quando ho da dire quello che ho da dire con spontaneità e poi eh, quindi il successo in youtube passa anche per avere molte visioni che a volte non so come non mi aumentano le visioni dei video però mi aumentano le visioni del canale ogni giorno si vede che, che quando dai la possibilità che lo vedano anche fuori dal tuo canale di youtube non aumentano le visioni del video ma aumentano le visioni del canale e quindi se uno parla con spontaneità di quello che ha da dire la gente lo apprezza non c'è bisogno di fare video tanto elaborati beh eh, tanto per per continuare in tema eh, non so le riforme che vogliono fare nella politica sanno di vecchio eh, come se ti danno a bere un vino novello lo stappi e il sughero del tappo e marcio che viene che sapore al vino a vino nuovo ma e quindi la politica italiana è così la scorci la strappi e vedi che che è agria eh... vogliono toccare la costituzione o ritoccarla ma in che direzione eh, il problema è che più Toccano le cose questi politici, questi attuali politici. Più la impasticciano, la inzaccherano, la sozzano. Sono molto deluso da questa politica e dai politici. Eh, veramente, non so dove andremo a finire. Facessero prima a, a dedicarsi a un'altra cosa. Chiamiamo i politici della Germania o del Giappone a fare politica in Italia. Non so. Si potrà fare. Una tanto e poi questa faccenda che youtube ti dà del denaro erano arrivati a 98 dollari che io dico bene lordi 20 netti non so qualcosa del genere adesso si è azzerato tutto e eh, porca miseria ci speravo che mi dessero un centone 100 dollari e invece manco per niente si è azzerato tutto e adesso è ricominciato da 0,05 oh ma come può essere ero arrivato a 98 lordi che non si sapeva di che e adesso sta a 0,05 1 un dollaro pazzesco beh poi ultimamente non ho potuto vedere molti video dei miei contatti di youtube ma lo farò così come devo creare un video di gastronomia casareccia mettendo le foto che ho più di 10.000 fotografie di gastronomia casareccia ehm, vabbè gli orrori della guerra che sempre c'è gente in internet disposta a giustificarli per spirito fazioso anche quando l'onu ha denunciato dei crimini di guerra e di lesa umanità dei crimini contro i diritti umani crimini di guerra orrendi perché hanno distrutto scuole dell'onu ammazzato migliaia di bambini e poi mi ha colpito non so se nella rai l'ho visto ma in una televisione straniera che degli israeliani si sono messi a ballare e cantavano domani nella striscia di gaza non ci sarà scuola perché abbiamo ucciso tutti i bambini Con questo non voglio incriminare lo stato israeliano parliamo chiaro ma voglio dire non si può credere che i criminali stiano solo da una parte se c'è gente disposta a uscire in piazza e a cantare queste cose evidentemente eh, c'è una degenerazione del conflitto da ambo i bandi per cui eh, non si riesce più a tenere sotto controllo nulla si stanno uccidendo e poi le cifre parlano chiaro per andare a riscatare un soldato rapito che invece si sapeva fin dal primo giorno che era morto sotto i bombardamenti israeliani sono andati a bombardare delle scuole e ammazzare centinaia di bambini e poi si viene a sapere che il soldato non è stato rapito ma è stato vittima di fuoco amico prima dicevano che vabbè vittime collaterali ma per colpa di hamas che l'utilizzava come scudi umani ai bambini e alle donne adesso si viene a sapere che il soldato non è stato ucciso da rapito da hamas o ucciso da hamas ma che eh, sapevano che era caduto vittima delle bombe israeliane allora forse hanno colpito delle scuole nelle quali non c'erano né armi né missili né tunnel non so mi viene il dubbio ma magari sono io che penso male. Comunque stanno succedendo molti crimini nella regione. È impossibile imputare soltanto la massa della maggior parte dei crimini. Eh, sono crimini incrociati. Io non vedo l'ora che finisca questo conflitto e che regni per sempre la pace, ma ho dei dubbi che possa succedere. Perché troppa violenza ingiustificata. Orrenda. E poi che altra notizia? Beh, niente. Poi adesso quelli del calcio si consoleranno perché come se nulla fosse stanno discutendo de delle prossime partite della nazionale italiana a livello europeo di qua, di là. Quindi non era tanto importante il mondiale. Perso un incontro internazionale se ne cerca di vincere un altro tanto i tifosi possono contare fra serie a serie b europee eh, internazionali eccetera coppa americana mercosur eccetera possono contare dalle 5 alle 7 partite a settimana fra selezioni locali e selezioni a livello nazionale e poi si lamentano che i giocatori sono doppati se no, come farebbero a giocare in nazionale due o tre volte alla settimana o al mese? E poi giocare anche nelle partite locali di Serie A, di Serie B, di Serie C? O a livello europeo con le squadre locali si devono dopare. Beh, eh, queste sono state le mie riflessioni del giorno. Eh, vi ringrazio di seguirmi. Spero domani di registrare qualcosa. Io probabilmente oggi non registrerò più nulla. Beh, eh, ci terremo in contatto. Arrivederci e grazie di tutto dal vostro Sant'Enchan, come sempre.